Oggi vi farò vedere come si mette a posto un trollo di Facebook. Ben <ride> ritrovati, pinguini, in questo nuovo vlog. Io sono Valerio e oggi vi porto una mia esperienza molto recente, successa due giorni fa, di un tizio che su Facebook, tra l'altro in un gruppo di un un unanime, voleva fare il bulletto con me e io l'ho messo al suo posto. Questo video sarà della serie Personi Furioni, se voi non conoscete la pagina Instagram di Persone Furioni, andatela a vedere, così capirete il tono e il motivo per cui sto facendo questo video. Ma parlando di Instagram, perché non seguite anche me? Qui sotto c'è il mio tag e se volete, perché non vi iscrivete al canale e cliccate la campanellina così da non perdervi gli altri video furioni che farò. Il mio canale si è emozionato. Forse vi state chiedendo che cos'è quel green screen? Quello è il mio tentativo economico di non avere dei copyright strike sperando che questo trucco funzioni? Prima di entrare nel vivo di questo video e di farvi vedere il furione che c'è in me, vi devo raccontare un po' di background, perché altrimenti non capireste di quello che si parla. Come ho detto in questo video, io sono un fan di Hunter, Hunter. Come potete ben vedere da questa carrellata io ho tutti i manga usciti sinora. Anche se ancora non ho letto l'ultimo, non ho letto di proposito perché sono anni che non escono altri volumi, il manga ancora deve terminare e io non mi leggo l'ultimo perché così nella mia testa ancora non è finito e posso sempre andarlo a leggere e non è colpa dell'autore che non li pubblica altri, è colpa mia che sono pigro, tra virgolette, cioè mi autoconvinco di essere pigro così da non andare avanti nella storia e resta là. Tuttavia, questa cosa che ho detto è che l'autore non sta scrivendo più manga non è santa, di recente ha rilasciato una dichiarazione e sono pubblicati altri volumi di cui forse sarà fatta anche una trasposizione anime e dei nuovi volumi che usciranno, ma parliamo di altro. Di Hunter Hunter sono uscite due trasposizioni anime. Una, se non ricordo male, del 99 e l'altra, quella più recente, del 2011. Quella del 99, se non ricordo male, finisce alla saga di Grid Island invece quello del 2011 arriva fino all'elezione del tredicesimo presidente dell'associazione Hunter ovviamente perché finisco in questi punti perché quando furono fatti quegli anime all'epoca il manga era arrivato in quei punti, tra l'altro l'anime del 2011 è quello più fedele al manga, come molti manga e anime giapponese Hunter Hunter è suddiviso in archi, il penultimo arco è l'arco narrativo delle formi chimere le formi chimere sono delle creature che riescono a riprodursi nonno facendo, come dice Barbascura X, l'amore, ma con un processo che l'autore si è inventato chiamato fagogenesi, cioè loro mangiano animali. E quindi creano altre forme chimere, ecco perché sono chimere, con sembianze di quegli animali. Forse non ho specificato cosa significa la prima parte del nome forme, significa formiche. Cioè, sono delle formiche che attraverso il processo di fagogenesi creano altre formiche, però dalle sembianze degli altri animali che mangiano. Quindi c'è l'eol che assomiglia a un leone. C'è citu che è un ghepardo. C'è il calgo che è un polpo. Però, io, però lui non voleva essere un polpo. Lui voleva essere. Un calamaro oh, Questa è un'altra storia Tra le altre forme chimere che ci sono nell'anime Ne spiccono un paio in particolare E tra queste che spiccono in particolare Abbiamo il personaggio di Neferpidu O semplicemente Pitou Questo personaggio qua che vedete dietro di me Ora, il genere di questo personaggio non è chiaro Essendo il giapponese una lingua che usa pronomi Che hanno un genere un po' come l'italiano Vengono utilizzati pronomi prettamente maschili nella versione inglese utilizzano sempre i pronomi he and him, per P2. Quindi voi potete dire il problema è risolto, è un personaggio maschio, non così veloce. Perché sia in inglese che in giapponese questo personaggio è doppiato da doppiatori femminili. Quindi essendo io in un gruppo di Facebook di Hunter Hunter, un tizio ha pubblicato una foto di P2 scrivendo, in inglese anche scritto male, che qui ha scritto My Crutch, in realtà voleva dire my crush, crush in inglese è il termine che si usa quando una persona ha una cotta con un'altra persona my crush, lui voleva dire ho una cotta per video, che non c'è nulla di male ma adesso andiamo nel dettaglio, come potete ben vedere dallo schermo sembra un personaggio Femminile. Però, come vi dicevo, il suo genere non è chiaro Ora che vi ho fatto questa panoramica, scrolliamo e arriviamo al punto in cui sono diventato furione Questa persona risponde, sì, è anche la mia crush Però Gon, che è il protagonista della serie di Under Hunter, l'ha fracassato prima che lui potesse Cioè nel senso, siccome crush significa anche nello stesso tempo fracassare, schiacciare Perché il protagonista della serie, Gon, che è un ragazzo di 11-12 anni, se non ricordo male, proprio l'ha Fracassato, E lui utilizza il suo gioco di parole crash sia per intendere la cotta sia per dire che l'ha fracassata Guardate bene, questa persona ha utilizzato il pronome he Sto tizio risponde e dice, volevi dire she Risponde dicendo, cosa? No, tu è un ragazzo L Un altro risponde, cosa? Un altro risponde, veramente? E il tizio di poco fa dice, sì sì, veramente E lui fa, oh... Rispondo io dicendo semplicemente che il genere di Pitou è dibattuto. Secondo alcune sorgenti, specialmente il manga, si pensa che sia un ragazzo. Quindi sì, è un ragazzo. Anche il genere di Alluka, che è un altro personaggio, non è chiaro. È il fratello di Killua o la sorella? Perché c'è chi dice che è il fratello di Killua, c'è chi dice che è la sorella di Killua. Anche nell'anime, è così, cioè, non si capisce. Però magari se uno ha visto diversi anime o a letto diversi manga il fatto che ci possono essere dei personaggi che hanno un genere ambiguo non è una novità, almeno per me non lo è questo risponde, una cosa re relativa all'ultimo commento che ho fatto su Alluka quindi saltiamo che non, non fa parte di questa discussione ecco qui arriva il nostro amico che vuole fare il furbo con me e che ho messo a posto questo risponde dicendo onestamente hanno i genitali? perché effettivamente sia nell'anime che nel manga i genitali non si vedono E io ho detto Se la metti su questo piano Anche Isoca Che è un altro personaggio Di Under Under Che è umano Non ha i genitali Perché in una scena si vede Tutto nudo E appunto Non ci, ci vede la m E infatti io l'ho detto Possiamo assumere semplicemente Che sono censurati No perché non si vedono Non ci sono E lui risponde Sì ma lui è umano Riferendosi a Isoca Nefer Neferpitu è letteralmente una formica senza genitali E ho detto una formica incrociata con un gatto Perché non potrebbe avere i genitali? Inoltre, e guardo qua che ho utilizzato they per riferirmi a Pitu Perché they in inglese significa sia loro Ma può essere anche utilizzato come pronome per la terza persona singolare Quando non si vuole utilizzare né he e né she Quando c'è una, diciamo... Ambiguità di genere. Quando, per esempio, in inglese si vuole parlare di una terza persona, magari tu non sai se l'amico di cui si sta parlando è un ragazzo o una ragazza, semplicemente puoi dire what are their name, tipo come si chiama. Siccome sembrerebbe male dire what is his name, cioè uno fa già un'assunzione che sia maschio, a meno che uno ha delle conoscenze pregresse per assumere che sia maschio, allora lo, lo, lo puoi fare, ma nel caso they è il pronome che ti permette di saltare la di genere. È una cosa che in italiano, secondo me, sfortunatamente non, non abbiamo ed è difficile da tradurre. Io utilizzerò il pronome maschili per... Tu, perché non so cos'altro utilizzare. Se io sbaglio, perdonatemi. Quindi, dove eravamo rimasti? È una formica incrociata con un gatto per il processo della fagogenesi. E quindi, perché non potrebbe avere i genitali? Inoltre, indossa i vestiti. Quindi, come fai a sapere che mancano i genitali? Vedete come sono stato tranquillo, educato e pacato nel portare avanti le mie idee. La mia idea è molto semplice. Inutile dire sci o chi, non si sa se è maschio o femmina. Però, se tu hai una cotta per un personaggio di questo tipo, per me va bene. Indipendentemente dal genere, giusto? Non c'è problema. E questo va messo sul piano dei genitali. Che cioè, secondo me non, non c'entra un c***o. Ma andiamo avanti. Ora, il nostro amico Geno del Male ha cancellato i suoi commenti. Perché prima di questo ce n'è uno, ma io ho gli screen, che vi metterò a video. Quindi leggiamo. La sua risposta è stata: Se vuoi c***o una formica mischiata con altro DNA. Allora falla amico mio. Ma che cazzo ha parlato di fottere una formica? Ma è mica io poi vado a fottere un personaggio degli anime. Io stavo semplicemente commentando su una caratteristica di questo personaggio all'interno del mondo di Under -Hunter. Non ho mai parlato di fare roba sessuale. La mia risposta è stata veramente molto, diciamo, sopra le righe. Almeno io avrò un po' di divertimento. Tu puoi continuare a fare quello che già fai. Ovvero guardarci... Da una lunga distanza. Idiota! E il tizio risponde: Beh, ho letto un pochettino e apparentemente possono avere i genitali. Quindi penso che tu lo puoi fare. Si intende trompare Qui ha fatto un errore grammaticale. Anziché scrivere you are into o your, tipo you, apostrofei, come vedete in sovrappressione, ha scritto your, tipo il tuo. È un errore che si commette spesso tra i madrelingue, quello di confondere questa parola con questa parola. Ora, da gran, gran marnasi quale io sono, questa cosa mi ha triggerato non poco. E quindi io rispondo you're, con l'asterischetto dicendo che ha sbagliato. Forse potresti leggere alcuni libri per migliorare il tuo inglese, invece di cercare i c***i delle formiche. Solo un piccolo suggerimento. La sua risposta è stata Forse potresti provare a essere un, un essere umano decente per una volta e poi ti sentiresti in pace sulle, sulle tue scarpe, qui c'è scritto sulla tua pelle Cioè ti senti bene con te stesso No, punto uno Tu mi dici che io devo andare a c***a le formiche e poi cancelli i commenti Meno male che ho gli screenshot per fare questo video Poi io ti rispondo a tono e tu dici che io devo essere un, un essere umano decente, vabbè ma lui rincara la dose dicendo, se sei in questo gruppo per fare il bullo con le persone, per favore vattene, grazie. Tra l'altro, notare che lui finalmente ha scritto bene. You are in forma contratta. Continuiamo a leggere. E io dico, temo che tu hai iniziato tutto questo. E quindi ti prendi quello che tu hai chiesto, mio amico analfabeta. La sua risposta è stata dimenticare un apostrofo non significa che io sono analfabeta. Sei ovviamente un bullo, quindi vattene. Punto 1, non è dimenticato solamente un apostrofo, ma è dimenticato anche un e. Se avete il problema è solamente dell'apostrofo, anch'io quando scrivo sia in italiano che in inglese, anziché l'apostrofo scrivo uno spazio, perché mi rompe il cazzo il del simboletto dell'apostrofo. Questo è vero. Però io metto uno spazio e i miei amici che mi conoscono lo sanno che quello spazio è l'apostolo, lo sanno. Però è una cosa che faccio io, che mi contraddistingue, e comunque, visto che io non scrivo per con X o CMQ comunque, è l'unica cosa che, che faccio. Fatemela passare. E quindi, voi potete pensare che questa sia tutta la storia, in realtà no, io ho scritto un altro commento alla fine, in cui gli ho detto, perché anche qua lui ha scritto tu sei in forma corretta, e io ho scritto, visto che lui l'ha scritto già bene due volte, almeno... Vedo che hai imparato La cosa che mi rende più orgoglioso Non è tanto questa storia di Perché alla fine è una storia stupida Cioè parliamo di personaggi degli anime E stiamo litigando Mi rendo conto che è una cosa stupida Però io non ti permetto Chiunque tu sia di cappestarmi i piedi Cioè proprio non te lo permetto E infatti nel momento in cui mi ha cappessato i piedi io sono uscito dal discorso anime e sono andato sul personale perché tu vai sul personale io esco e ti riporto nel mondo reale il fatto che mi rende più orgoglioso di tutta questa storia è che lui almeno da quello che vedo dal suo profilo facebook è un madrelingua e ha preso una lezione di grammar nazi da un italiano questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e quindi pinguini voi cosa ne pensate? Sono io il bulletto o è lui il bulletto? Lasciatemi un commento per dire la vostra. E se questo video vi è piaciuto, perché no? Lasciate un like, iscrivetevi al canale, clicca la campanellina per non perdervi gli altri commenti furioni che farò e ci vediamo col prossimo video. Ciao!